Ciao a tutti! Oggi prepareremo la frittata al forno con fiori di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, fiori di zucca, parmigiano, olio, latte, farina, sale, pepe, noce moscata e qualche fogliolina di prezzemolo. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il prezzemolo. Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. la farina, il latte, il sale, il pepe, la noce moscata ed azioniamo i bimbi per 30 secondi a velocità 4 il composto di uova è pronto nel frattempo trasferiamo i fiori di zucca in una tortiera rivestita con carta da forno versiamo il composto di uova Irroriamo con un filo d'olio e andiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. La frittata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Frittata al forno con fiori di zucca. Grazie e alla prossima ricetta!